Allora, questa è una, una lezione dedicata a Imi, per commemorare Imi, ed è in verità um, qualcosa che io faccio sulla base dei racconti degli altri, cioè noi, io, io non l'ho conosciuto. Quindi quello che io vi, adesso vi racconterò, che vi racconterò più avanti, anche in altri approfondimenti, pochi e brevi, così sudate, è mediato dalla mia interpretazione, ok? Questo per essere carico. L'idea che mi sono fatto è che Imi fosse sicuramente una persona buona, altruista e d'onore. Avete presente il concetto di cavaliere, di gentleman degli anni venti? Una persona retta. Perché? Immaginate una persona che sapeva combattere, sapeva difendersi, ma invece di tenere queste cose per sé, si esponeva e nel farlo era così esposto che era preso di mira e questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto da una persona che aveva una grande esperienza nelle arti marziali, una persona che ha avuto parallelamente una grande esperienza di combattimenti irreali, di botte, di risse, di aggressioni irreali, questo a quanto racconta gli altri, bene tipo per un anno, un anno e mezzo, lui faceva una rissa al giorno, qualche volta a due una rissa al giorno, qualche volta a due, una cosa pazzesca per me e, e questa, questa comunione di questi due elementi ha creato una persona che era un abile solutore di qualsiasi tipo di problema a livello istintivo una specie di genio come è diventato un virtuoso delle soluzioni dei problemi di difesa personale ora un genio generalmente rimane un genio non produce un sistema quindi che cosa è successo perché da un genio noi abbiamo un sistema? Ne parliamo dopo.